Allora, oggi sfogliamo insieme l'album numero 5 del libro Rocher che valido fino al 2 maggio del 2019. Allora, troveremo subito tante promozioni perché ci sono ad esempio il kit omaggio che è molto interessante con l'acquisto di un trattamento viso giorno più un altro trattamento a scelta della stessa linea e ha l'omaggio. Poi ci sono la promozione dei set degli struccanti bifasici che sono i migliori a mio avviso, la promozione degli smalti, 2 x 5 euro, il nuovo formato per il trattamento per i piedi, interessantissimo, più il kit promozionale davvero interessante, un super album, poi abbiamo i set per la festa della mamma e per finire le profumazioni della linea Le Piazina Tour all'argan e rosa, anche questa molto interessante e direi di iniziare subito a sfogliare l'album. Allora, eccoci qui, iniziamo a vedere tutte le promozioni, questo è l'album, ok... Prima promozione è questo kit, il regalo, il kit organizer, è anche abbastanza estivo ed è bello capiente e si ha in omaggio con il trattamento acquistando una crema viso più un prodotto della stessa linea, quindi ed è ad esempio un trattamento viso di qualunque linea più un altro trattamento, quindi la crema più il tonico o il detergente o i prodotti per gli occhi, comunque stessa linea di tutte le mie disponibili ovviamente tranquillamente ed è un prodotto giorno più un altro trattamento per avere il kit poi vediamo che c'è la promozione del set occhi sensibili e lo struccante delicato occhi sensibili quello ed è questo qua classico più quello del 9,95 quello da formato viaggio o se no quello bifasico che io credo che sia sinceramente il migliore quindi il formato viaggio è 100 ml più quello grande è 200 ml, sempre 9,95. Vediamo ora la promozione, due smalti a 5 euro, quindi tranquillamente come sempre il primo col codice nero, il secondo col codice rosso tra tutti quelli disponibili, quindi sono davvero tantissimi. Vediamo ora alle, la linea si veste di nuovo, la linea PD, eccola qui, che ha, forse si vede meglio qui, la differenza è che... La linea alla lavanda diventa con un nuovo formato da 75 ml, mantenendo però invariato il prezzo, cosa molto importante. Quindi intanto vediamo il set promozionale, esfoliante e ehm, gommage, quello da 75, quindi nuovo, più crema a piedi e rapido assorbimento, sempre da 75 ml a 12,95 euro. se no ovviamente c'è tutte le altre linee, tutti gli altri trattamenti, sempre con nuovo formato. Vediamo ora qualche novità per l'idea della festa della mamma, quindi sono i set regalo. Questo, ad esempio, è un vaniglia Barbon del $19,95 che comprende il bagno doccia, il latte corpo, il sapone e il liquido per le mani, la crema a mani e la salvietta più il cofanetto. Se no, ovviamente, c'è anche della linea al cocco. Questi prodotti, Eccola, se no, oliva e petit grain, sempre i stessi prodotti, ovviamente, della profumazione. Mango e coriandolo, stessa cosa. E più vi mostro anche la novità perché c'è la nuova linea Amand Argan e Rosa che comprende come sempre il latte corpo, il bagno doccia, la crema mani e l'olio per la doccia. E anche questa, comunque, può essere un'idea per la festa della mamma, che comprende il bagno doccia argan e rosa, il latte corpo, il sapone liquido per le mani, noce di cocco, la crema mani arg e argan e rosa, la salvietta più cofanetto.